Ragazzi, mi sono oggi in questo nuovo video, quest'oggi video di lunedì, sì, di lunedì, perché vi ho visto che non ho caricato la settimana scorsa dei video, un video per farmi perdonare e carico dei video in più questa settimana. Quindi io sono contento, siete contenti anche voi e eh? tutti più contenti. Visto che molti mi dicono il copyright ecco, anche per l'inquadratura, perché metto la fotocamera altissima e mi riprendo dal basso, La metterò così. Magari così posso, sembra Sofia Viscardi, posso sembrare Sofia i Posso sembrare gridamenchi. Posso sembrare quelli dei porno. Però, ragazzi, posso fa niente. Perché mi piace quell'inquadratura che è già. Credo Dread, non so se ce l'abbia Dread perché l'unico video di Dread che ho visto ce l'ha come la sto facendo io ora Quindi ragazzi, non so che cazzo dire Vabbè, questo qua sarà un video in collaborazione con XRiver. trovate il link del suo canale in descrizione E trovate i primi, i primi 5 oggetti sul suo canale, trovate il link del video in descrizione Allora perché top 10, però questa qua che faccio è la top 5 Quindi diciamo... La top 5 degli spinner più costosi che esistono in tutto il mondo. I primi 5 li farà X River, quindi andate nel suo canale a vederli, mi raccomando. Il primo che vedete è questo qui, costa ben 700 euro ed è ad alte, si alte prestazioni, quindi presumo che vada molto veloce. Non lo so, non ho manco trovato dei video per far, farvi vedere, quindi questa qua è la foto. Il settimo costa ben 1200 euro, costa veramente pochissimo, ma leggermente poco ed è completamente ricoperto d'oro come vedete e, ah, e la forma ha ah, due ah, picche la forma a picche ricoperta d'oro con tipo una stella di Davide quella che cazzo è, no non è una stella di Davide è una stella, quella che c'ha sopra il picche però, raga, io lo proverei sinceramente. Però l'unica cosa che costa 1200 euro e non ce l'ho 1200 euro, non ce l'ho manco 5 euro, figuriamoci 1200 euro. Però, raga, questo qua è lo spinner botto costoso. Il prossimo spinner è... Costa 2100 euro ed è, è di argento vero. Questo, sinceramente, non mi attizza per niente. Non mi piace questo qui perché è proprio troppo semplicissimo e non mi gusta proprio per niente. Questo qui costa ben 50.000 euro. Così 50.000 euro. Guarda, poi 50.000 euro. Aspetta, che stanno da là. Stanno da là. Vieni là. 50.000 euro, boh, ce l'ho io, ce l'ho io, ma ci saranno 50.000 euro? Ragazzi, 50.000 euro sono un botto 50.000 euro, cioè... Questo qua è oro vero e polvere di diamanti, per il contorno è di oro e quelli che vedete bianchi sono diamanti, è semplicissimo, però questo qua, cioè, lo proverei solo per averlo a mano per sentire quanto pesa. Però raga, costa proprio più... di de Trump costa sto coso. Il prossimo che vedete qui costa 109.000 euro, 109.000 euro, così... Guarda, stanno fritti la finestra 109.000 voi Stanno là fuori? Stanno là fuori, 109.000. Raga costa veramente un botto Questo qua è ricoperto di diamanti veri Ma è tutto di diamanti questo Anche di quei piccoli eh, sulla rotella che vedete eh, quei cristalli sono dei diamanti Mi raccomando raga ho detto 300 volte su questo video Andatelo a vedere sotto nei commenti Il video sui primi 5 che stanno su Xriper Il canale di X River. Quindi andate a vedere sul suo canale E Sotto i video che ho fatto Mi, mi avete chiesto di essere salutati Io ho visto che mantengo sempre le mie promesse Vi saluterò Ciao Matteo De Santis Greta in Grosso. Ciao, ti saluto perché sei, sei troppo Greta, sei troppo Greta. Ma in grosso come il DJ, se c'è che fa qualcosa col DJ, mi, cioè, mi chiami, mi chiami, mi contatti su Instagram e mi chiami. Perché se c'è che fa con qualche DJ, mi chiami. Poi volevo fare una piccola sponsorizzazione a due persone che, che sono diventate i miei grafici, ovvero colui che mi ha fatto la intro che avete visto... All'inizio del video, che si chiama Andrea04 Official Tube, link in descrizione e un ringrazio anche a VD Design che mi ha fatto il banner per il canale, link in descrizione. Queste due persone saranno sempre in descrizione sotto la categoria. Grafiche Iscrivetevi al loro canale Semplicemente Poi raga mi raccomando Nel video di ieri Quello del uh, Quello del faresti Dobbiamo raggiungere Dovete raggiungere 150 mi piace Se volete Il secondo episodio sullo svapo Per ora siamo a 70 Perché ora, Oggi è 14 maggio È uscito tre ore fa E siamo a 70 mi piace Quindi veramente tantissimo Io non vado a dormire Prima delle tre Poi mi sveglio E mi chiedo Il sole dov'è ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video E anche al video e con, con lui che ho fatto la collaborazione, ovvero XRiver, che trovate il link in descrizione Commentate con quale altro video vorreste vedere sul canale, se vi è piaciuto il video o una critica da farmi o un consiglio Condividete il video se vi va, mettete mi piace soprattutto, e iscrivetevi al canale soprattutto Seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, Con Instagram, Facebook e Youtube E iscrivetevi a tutti i canali della mia crew che trovate sempre in descrizione Per questo video vi sia piaciuto e bella regata ma la mia, la mia, la mia piace meglio, meglio, non ci posso fare niente. Più sugo, più sugo, più amico